Ai aiai, ai, ai, ai, lindo. La Madonna ancora! Nata. E avvisatemi, puttana della miseria. Stavo sopra il pensiero, stavo a pensare solo a lei Perché Davio è De Sulmona, lo sapete sì?